Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi, conferma e gossip su Belen. Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato. L'avvistamento con Alessia Marcuzzi. Grande scoop sul nuovo inviato dell'Isola dei Famosi. Dopo Stefano Bettarini, sembra essere arrivato il turno di Stefano De Martino. Il ballerino sembrava pronto a partire per l'Honduras già lo scorso anno, ma alla fine gli autori hanno dato il tanto ambito ruolo all'ex calciatore. Quest'anno, le cose stanno cambiando. L'ex marito di Belen Rodriguez pare ormai super confermato. A quanto pare... Il bellissimo papà del piccolo Santiago è pronto a dare inizio ad una nuova e travolgente esperienza televisiva. A quanto pare, Mediaset sembra approvare i modi di fare e di lavorare di Stefano. Il professionista di Amici di Maria De Filippi non ha ancora proferito parola riguardo alla sua possibile partecipazione al reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ma è il settimanale che conferma il tutto. Stefano De Martino insieme ad Alessia Marcuzzi prima di partire per l'Isola dei Famosi? Indizi. L'ultimo numero del settimanale Chi, in uscita domani 13 dicembre 2017, è pronto a regalare ai suoi lettori una grande novità. Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di Alessia Marcuzzi, nonché conduttrice dell'Isola dei Famosi. A quanto pare, i due si sarebbero incontrati per parlare delle ultime cose riguardanti il reality show di Canale 5. Gabriele Parpiglia anticipa il tutto con una foto pubblicata sui suoi profili social. Il noto giornalista ha infatti dato una piccola anticipazione di ciò che verrà pubblicato sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini. In esclusiva su chi il primo incontro a Roma tra Alessia Marcuzzi e il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi Stefano De Martino. E la produzione prepara un colpo a sorpresa, la partecipazione, come concorrente, di Emanuele Filiberto di Savoia. Stefano De Martino all'Isola dei Famosi come inviato, l'ultima conferma il gossip su Belen. A fine gennaio partirà la nuova edizione dell'Isola condotta sempre dalla Marcuzzi. Parpiglia rivela anche che a convincere Dei Martina a prendere parte al reality show come inviato è stata anche la sua ex moglie Belen. E si è incontrato a pranzo con Alessia Marcuzzi per iniziare a conoscersi. Per partecipare all'isola, De Martino lascerà amici sia nel daytime sia nel serale. A convincerlo nella scelta, rivela chi, è stata anche l'ex moglie Belen Rodriguez che deve proprio all'isola la sua fama.